Eh, parecchi, e no? com'è andata oggi qui ah, la raccolta? Bene. Beh, la, diciamo gli scatoloni, prima vedi gli scatoloni, no? Poi ti dico grosso modo com'è andata. Bello. Vedi, Insomma. quelli sono gli scatoloni di oggi. Dunque, abbiamo dunque 22 erano là, 23, 24, 56, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. Diciamo 10 in media. 340 chili, e 640 stamattina e sei più altri 6 che li abbiamo consegnati stamattina presto quindi sono 40 qua 400 kg di roba 40 scatole e 400 kg di roba. mediamente insomma adesso magari po qualche scatola pesa di più cos'è che ha preso di più la gente? Eh, diciamo pasta, che soprattutto il bella la pasta e... il, no i pelati però soprattutto le, pelati, come si chiamano i legumi, legumi, legumi, legumi qualche bottiglia po, di, di olio po di, di, eh, e poi i scatoloni ci vedono i bambini, alla sì. fine dove la portate questa Questi vengono tirati e qui abbiamo il nostro Pantigliate. responsabile, no? a Pantigliate, il centro, a Pantigliate. centro di Pantigliate, va bene, grazie per quello che fate, bravissimi l'abbiamo lavorato bene e abbiamo fatto un sacco di scorte, che è una cosa bellissima, poi mi cresce un po' il naso se posso dirlo, però va bene. No, dai, la signora invece. è la prima volta che la fa? No, no, da tanti anni. Che fa la volontaria? Sì, sì. Fa tu qua tutto il giorno? No, solo nel pomeriggio sono venuta. Andiamo? Non c'è nessuno. Mi dispiace, va bene. Rifai la scena? Io? Sì, dai. Non, è non è bene. Assolutamente, assolutamente, assolutamente okay. ha ragione, assolutamente. Ah, ok, grazie. Come è andata oggi? Da che ora sei qua? e Come è andata? Questa l'abbiamo già, Bella, che è messa fuori. <ride> Beh, non sei minorenne, è vero? Si sono stati molto generosi. Molto generosi. Ah meno male perché. No, hanno partecipato alla colletta. Sono passata da un paio di niente. No, no, qui no, no, no. <tersonalisticamente> no. no. si sono mostrati molto generosi. <gituarci> al Carepur magari gli altri anni andavamo al Carepur era un pochino più difficile, forse per mm. già l'ambiente interno entravano in fretta, invece qui purtroppo ci lasciano fuori, siamo al freddo, ma perlomeno abbiamo più impatto con le persone, per cui eh, no no, qui va molto bene. Grazie. Cos'ha così, così, così, Cos portato? Bene. Alla televisione si sì, certo Poi la vede la Tati Eh la pasta eh, sì, eh. Va bene E allora? Sì, sì, sì, sì, sì. La pasta? Eh, la pasta Barilla pure Barilla eh, contenta di aver fatto un gesto Certo Eh, lo fa sempre Diciamo un bravo a questi volontari non, non Diciamo un bravo a questi volontari che... Vanno... l'altro si nasconde dietro l'altro si, eh. Eh. si nasconde dietro dove è andato? dietro, dietro di lei di chi è? Ah. <ride> è tuo figlio? No. No. No, no, no va bene grazie signora no, no, grazie.